Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitex e Marco007 E siamo tornati su Super Mario 3D World Allora, nella scorsa parte uh, uh, Li abbiamo scambiati Sì, quindi ora Luigi e Tupic Go, I Perché li hanno scambiati? Perché avevamo usato gli altri personaggi per questo livello Credo Beh, ossia, abbiamo fatto la... due volte Ok, comunque come potete vedere l'abbiamo fatto off camera alla fine La bandiera d'oro sì. E ora andiamo qui sì, ma perché ce li avevamo scambiati? Io ero Todd quando abbiamo rifatto Perché sì, ok? Ora, lascia stare Casa Mistero, arrampicata rapida Rapida? Ok, aspetta un secondo Allora, questa è incentrata tutta sul gatto Quindi se non avete il gatto, non fa niente, ve lo danno loro Sì, ma se non siete bravi <ride> con il gatto Ok, prendete subito il gatto Vabbè, è easy questo aspetta adesso non no, andare no, no, no, che c'è altro di sicuro ma no no non c'è niente Vai. ti dici? niente niente ok caccia Spur. Oh easy cosa fai? Oh. all right dove sì. eri? <ride> ero tra un cubo e l'altro allora tra poco diventeranno uguali cioè tra poco ricomincia il giro sì. ecco or questo ora ricomincia il giro ora allora, sono identici però più difficili tra virgolette più difficile perché sono comunque delle cavolate hello? Entra? Entra. Oh madonna. Yay! Aspunti uguale! Ma no! Corro. Oh. Goccia. Questo è uguale. Qua è più o meno avevo paura di morire, allora sono risalito ah, sta lì ah, sta lì vai, puoi buttati in No. ok, ora non, non, non ricomincia più ora fa caso ne fa altri? corri, più, corri ehi, hey, ok E ora sarà quello, quello della storia No, eh, no, ok, questo qui è l'unico diverso. Questo è, è, è, è difficile. Questo è l'unico che non viene ripetuto. No, Aiuto, sono qui. Giustamente tu puoi rispondere così a caso, diciamo. Yeah. Permina. Non andava. Ok, no. Occhi. Di pochissimo. No, tra poco finisce il gioco. Ma non è proprio. vero Più o meno, finiamo oggi! Probabilmente! Hey. Ma non si sa ma non si sa. Sì, sì. Ci mancano tre livelli. <susurra> e poi c'è quello finale. si sì. Eh sì, fa. Finiamo il gioco. Il mondo Bowser che? Ci mette il mondo Bowser Junior. che no, Ci metto il mondo Bowser. Ok. <susurra> <susurra> okay. Bowzilla. Lascia, lascia stare balle magma di rimbobbo non me lo rimbobo. ricordi Ma, oh no non me lo ricordi Qua ci vuole tanuki oppure Peach Peach è più facile Un Peach è più facile <ride> ah, no aspetto vai corri mi raccomando eh aspettiamo sempre <ride> attento attento oh yeah damn damn it perché il pitch scivola così tanto? attento prendila c'è il gatto usalo c'è il gatto usalo lo so è difficile, ok? quando sono sotto stress non lavoro meglio okay. ok io intanto prendo il power up ma perché se ne vuole così tanto Peach? aspetta dobbiamo salire là sopra che mi sa che c'è qualcosa di interesting <ride> no non gatto sopra. Ok, io mi tengo il gatto finché posso. Perché sì. So. Oh yeah! Okay. a Mario Odyssey hanno. hanno. su Mario Odyssi hanno fatto hanno. hanno fatto scoprire che i questi Martin Koopa hanno i capelli sotto sotto gli altri. Ah sì, è vero. Dari mi aspetto Ok, attenzione qui. Ecco. E non saltare che lo vado a prendere io tiro? giro ah, non lo vado più a prendere qua perchè? lo, a... lo schianto a terra Perché così facevo più preciso però Ma non, fe... non è vero non è arrivato un attimo questo è un blocco segreto soffia non gli sta so. soffia no aspetta aspetti spungli ua Wow, calma. Ti tengo eh. Wow! No. Mi stavo guardando ma stavo vedendo cosa stai facendo. Ovviamente. Con il tizio. Con il tizio. Non oh, larga... si è pagato il Gamepad Gamepad Stavo allargando il Gamepad non, non, non ho più visto niente E non guardate. E grazie, stavo, stavo immobilizzando i tizi E ora ti stavo guardando il Gamepad Non vedi male con il dito davanti Tra poco accompagniamo gli amici Sì, lo so, i topi Nooo Ce l'ho fatta, si No! Da poco c'è la eh, stella. Wow, che salto fa. Ok, cerca di non morire. Mm. Vai, farcela, farcela! Attenzione! Eh, okay. dobbiamo solo Alleluia. arrivare a adesso. Alleluia! Sei pronto? Ok, qua! No, no, no, no! Ah, mi ha schiacciato! Uh -huh. Ok, no, aspettami no. adesso, dovevo fare una cosa. Ah, sono io! Sei morto tu! Pensavo di essere Aspetta, te! Aspetta, vieni qui davanti alla bandiera, preciso, vieni Stai davanti a me Più avanti Ok, adesso, io salto su di te, fammi saltare Più avanti a me, vai! Ancora Ancora Non è meglio se non lo ti faccio Non si devi vivere! Scusa, io c'ho il E Lui allora, non c'entra niente, vai! Ancora Ok Perfetto. Good job L'avevo detto che lo dovevo fare io! Io c'ho il tanuki! Ok, Non cambia nulla. Plano! Perché tu vai via, vai, sali e poi mentre vai dalla bandiera okay. scendi. Taglio, ci rivediamo tra poco. Con la bandiera d'oro. Oppure la facciamo su camera? Sir, no, quelle sono gli ultimi livelli. Va bene. Ok, taglio. Vedi questi sono gli ultimi due livelli. Tutti e due dei boss. Oh. Uh. E poi chi sarà il boss finale? Oh. Eh, no, poi. niente Las Vegas. Las Vegas è il boss finale. No. Sì. Eh, eh, okay. ok, lo facciamo dopo il eh gioco. Sì, tra me. poco. Ok, siamo di nuovo qui alla fine. Ora stavolta. Oh, yeah okay, Dai, ho okay. kill. Male. Perfetto, comunque... Stiamo avendo dei problemi tecnici con il sì. gamepad perché a quanto da pare. Lo, lo sta avendo solo lui. Eh, perché a quanto pare ogni tanto la telecamera si blocca, cioè lo schermo si blocca. E non vanno nemmeno i comandi. Quindi, Quindi io uno non vedo, e due non posso nemmeno fare niente. Quindi. Boh. ma ora ora facciamo così e finiamo oggi. No, no. Sì. Lasciamo solo il boss finale. Come sì. No. E eh, scusa che cosa abbiamo ancora, tempo? Siamo a 12 minuti eh e abbiamo fatto no. un sacco di tagli. Appunto. No, non io vero, Luigi. Abbiamo fatto un sacco di tagli. Appunto, dura poco il video. Eh, dura poco! E facciamo pure il boss finale, quindi. No, facciamo solo questi due Il boss finale, ce lo lasciamo bene. Scusa, mi stai dicendo che dura poco il video e quindi lasciamo il boss finale. No, lo facciamo visto che dura poco. Ti stai contraddendo da solo. Non mi prendere, Marco. Marco? Secondo te ti uccido? Avrei ucciso solo un tuo clone soltanto. Ok, di nuovo giù la bolla. Giavalo. Lui è il boss finale. Sì, uno dei tre boss finali. Ok, ora versione durata. No, no, no, durata. è davvero il boss finale. Ok, giù la bolla versione durata. Io sono serio. Lui è il boss finale. Io ci devo credere. Sì. Lui è il boss finale. Hai perso due cloni! Sì. Cioè c'è cioè, hai preso la scelta al centro hai preso, già, cioè, hai preso, preso Ma preso perché me. si mette sto maglione? Eh, perché gli piace. piace Vabbè si sì, prendi Però ti avviso che sei un buon e, e il prossimo clone me lo prendo Ah ce l'ha con me corri Luigi Corri come se, se Peach avesse fatto la forza veramente Good job. Non lo colpire, col uccidi solo i cloni. Cioè, uccidi solo le palline. Sì, io sono scelto. Ok, ok, fai. Eh, Vieni, che te è piccolo. Piccolo, piccolo, che uh! Il minimo è tre. È diventato piccolissimo. Ok. Lo uccidiamo? Sì, è ho Vai, colpiscilo! Prendilo! Ok. Oh, oh, oh. Eh, ci stanno, se la ce l'ha lui la corona. Ok, prendi tutti i soldi. Perché ce li siamo in verità. Marco, i soldi! <ride> I soldi! Ce la facciamo, 15 minuti. 3 minuti per fare un boss. Ma oh, no, meritai la corona! Non chiedo tanto, tanto lo hai tu la no, no, no, no, no. Ah, clone, corona, un sacco di quelli. Ho vinto! E ok comunque sì. È vero, è il boss finale questo, perché c'è la bandiera grossa, ha fatto la musica di fine mondo. No, no, no, no, no, no, no. Non intendo quello. Non intendo. Sì, vabbè, l'ultimo boss. È seriamente l'ultimo boss possibile da vedere, ma non è questo giù la bolla, è un futuro giù la bolla perché sì nell'altro circo c'è un altro giù la bolla no nel, nel livello finale in questo circo qua no in, in questo circo qua c'è pause nel, nel livello finale c'è giù la bolla di nuovo <ride> e vinci con sua similianza vai trovo Bowser pause similiante pause, pause. <ride> pause, pause. Oh yeah, ok Ah, lo volevo io. Oh! Vai Luigi. Io non ho fatto niente. Sì che hai fatto tutto! Che ho preso. Appunto. Oh no, due Bowser che vengono dall'entro Ah no, ne solo uno. Appunto che ne hai preso. E tu non dovevi saltare. No, io non ho saltato, bello. Colpato. Sì che hai saltato. Oh. Si è saltato e poi e poi hai provato a recuperarlo Ecco, bravo, tu lo scemo. Yay! Marco, ma sei scemo. Non sprecare l'unico power che abbiamo ora. Ok. Boom, altissimo. Wow! Oh, wow! Final kill! Gastu... to Luigi! Prendi i soldi, Marco! Ci servono le vite! sono corto di vite! Soldi due, due monete! E tu lo vuoi finire mo il video? Siamo a 17 minuti! Okay, Ora dobbiamo ancora fare la sveglia! Non è vero! Sì! Ti ho detto che la sveglia Aspettami! Nonno. Oh. Perfetto. Beh, beh, beh. Che comunque spoiler, Bowser si trova a Las Vegas. Per questo lo facciamo per ultimo. Ora <ride> andiamo a sfidare giù la bolla mm -mm. Occhi, docchi. Mm. Ok Las la Vegas, Vegas. Ah, Ti ho detto che non hai detto tu mo okay, eh, che dobbiamo fare Eh lo fredda. so però allora prima questo Perché ci servono paura Tu vuoi solo spettare tempo perché lo sì, vi bravo vi Ma cosa? Lo vuoi fare dopo il video Ma non finale? è vero Non c'entra niente <coughs> No, volevo fare Las Vegas perché sì. Dov'era? All'inizio del mondo. Però tanto siamo vicini. Ehi, okay, prendili tutti così veloce. Oh! Eeeh 10 soldi. Almeno <susurra> non abbiamo avuto dieci. Almeno. Invece <ride> <Uwa>. uh. <ride> che dire wahoo ha detto wa! Oh! Perché ho sbattuto! Ora andiamo in un passaggio segreto che ho visto. Che comunque è dove dobbiamo andare, quindi. No problem. Che è quel tubo lì? No, non è no. Ah, no. È questo. È esatto. Un'altra casa tordo. Sbagli comunque! Ti ho sbattuto la porta in faccia, ma c'è. c'è un altro un'altra un cosa segreta. Sì, dietro l'altro livello boss. Credo. E eh, scusa, come ci arrivo su quella vita? Vedi quella vita. Sta. Ci sarà un passaggio da dietro, in qualche modo. Boh, ora no. Lasciamo stare. stare. Pronti per il boss finale? 170, noi abbiamo 240. Ok. Ready? Ready no, un attimo, devo andare in bagno. No. Ti prego. No. Ok, taglio. Ok, siamo tornati, ora andiamo a basso Let's do this. scontro nella super torre di giù la bolla ah che bel grattaceno giù la bolla stanno tenendo tutti i suoi cloni la prendono tutte le sue bolle non la ok qui c'è la macchina di bowser che l'ha parcheggiata qui per dare un passaggio a giù la bolla ovviamente si e sì, ora... poi giù la bolla l'ha distrutta perchè gli sta antipatico bowser ok quanto abbiamo? Cioè, quando, che, quanto abbiamo fatto? 22 minuti <ride> Super già! Aspetta, aspetta! Oh, oh. Questa è giù la pola che sta vomitando per... Per il... Il, il drop il... kebab <ride> Sì <ride> Ok, anche in questo livello, come tutti i livelli boss, ci sono... Ci sono le palle di fuoco Aspetta, vai giù! Marco, no! Marco! La prima stella! Beh! Vabbè. vabbè, tanto mica lo possiamo fare ora. Che cacchio fa? E vabbè, vabbè, mica lo possiamo fare ora. smettila Devi far abbassare le mani a, a Luigi e Pino. Sì, e se tu clicchi prima di me. Scusa, non hai vista la stella? Non ti ricordavi che stava? No, non me lo ricordavo. Ma scusa. come si fa? Si fa a non ricordarsi proprio. It's a good time, detto. Thunder! Mi è vibrato il controller. Prima non l'avevo notato. Imbollati. <ride> <ride> <ride> Pronti? Let's do this! E... Hai visto? Ho sbattuto. <ride> sì, lo so. Che poi lo metterò in tavola si è visto oh yeah. no, ecco l'ho vista ah, ci credo che l'hai vista ora eh sì, perché me la ricordavo visto che io ho già finito il gioco al 100% anche io si no non è vero a tu vero. Non, non ce l'hai il gioco ah si sì. tu dici ok uccidete i gatti perché mi danno campanelle le campanelle sono burro uh. questi sono gatti i gumbaga che non mi danno. Gumba! Sì. Ok, altre caramelle. Mm. Ora uccidiamo dei bulli perché sono, sono... che ci danno le stelle. La stella. Le stelle. Ci fanno vedere la stelle, Mario! Ancora, ma non è vero! <ride> ok. Buongiorno. La prendo io e tu vai avanti. Non mi faccio ad andare avanti con una giostra. Si va indietro di. Come ho fatto io? Vai morti. In ma quando avevamo tre anni. Morbi Luigi. No. Guardi, Lancia, lasciamo uno segnale di non più. Non saltare. <ride> <ride> Un attimo che arrivo. Ecco, ciao. Oh, ok, ci manca l'ultima stella che è qua dietro. No. E no. durante la battaglia. Ah, è vero, è il timbro? Eden? Sì. Il timbro c'è, mi sa so di no? Sì, c'è il timbro. Aspetta, vabbè. Quando ce la cazzo. Ok, lì c'è il cerchio. Il timbro non lo vedo. Ma c'è, c'è. Mm. Ehi Bowser! Sei lo sgherro di giù la bolla, no? mm. che cos'è quello? Bowser sì. no! Bowser! Bowser! No! Non abbiamo abbastanza cibo per i gatti! Nooo! Dannazione! Adesso è un cucciolo gigante Allora, questo si chiama Miaozer Però se la campanella lo trasformasse in un cane Diventerebbe comunque Bowser Sì, sta battuta me l'ha fatta, non so, volte. Ok, dobbiamo scalare la torre e sconfiggere Bowser woof, woof, Per poi aiutare al nostro vero Wow, wow, wow, wow Sì, grazie Dobbiamo uccidere Bowser e arrivare al nostro vero obiettivo, giù la Bowser. colpisci e prendi vabbè, non possiamo. Beh, punti extra. chi sei forte di punti. Ho detto 3.000 volte. Forse a me? Quindi a nessuno. Tu non sei nessuno. <ride> non l'avevo capito. Oh, Luigi Gotti! Burda! No! Wow! Bowser! Goodbye! This is my smaraggan! <ride> Ma tu eri morto! Wow! Non ero morto! <coughs> Io non sono morto! Ok, capito. siamo arrivati in cima! Oh, forse... Ok, vabbè, uccidiamo Bowser! No, non siamo arrivati in cima! Vabbè, uccidiamo Bowser! Ecco, ciao, ciao Bowser e fai spazio giù da bolla Che è molto più pronto! Ok, tempo! E. fungo! Mm. Mm. Let's go! Bowser, che cosa ci fai ancora? Non hai capito che devi devi lasciare! Devi la morire! Bolla? Ricordati che devi morire! Oh no! Ha rubato le grigie oh, giù la bolla! No! No! Ha creato 62 doppioni in Bowser! Non Attenzione, il numero non è un. Altre campanelle? No, solo le dà. Eh sì, un altro campanello. Quindi se mi servono prendi... Ok, okay. ora stanno Bowser dappertutto ah, e ci rimangono come dicevo. Sì, bravo, bravo. E lui Rimango... invece... Ci sono alcuni Bowser che... che rimangono a fare sempre lo stesso attacco per sempre. Sì. Lo stesso... Sono molto stupido, sì. ok? Io so stupid butter. Oh man! Ma non avrà nessuno. Meglio. E la corona piazza. Assolutamente... Cassio. Oh no, via via. Mi sa che sta qui là. Ok, devi correre allora. Lui in questa parte della, della cosa non c'è mai. Lui resta sempre indietro. Anche quando l'abbiamo giocato insieme prima, prima di questo let's play. No, no, no, no, no, Lui sta sempre indietro. Pure Bowser non sta indietro. Ho provato a muovere la visuale, non, non, non ci sono riuscito. Scusa, dove cacchio stai il Non c'è, No, no, c'è. No, mi sono <ride> succeduto. <suscita. ride> okay, colpisce il blocco paura. Ecco Peach uccide Bowser. No... Dove ce l'aveva? le fatine? si sono spiegato. Dentro al guscio? No, no, ce l'aveva... Ce l'aveva... No, prima C intendo. Dove stava? mentre, mentre stavano? Mentre stavano sul blocco Pau. Mentre stavano nel blocco Pau glielo ho visto in un Sì, ma durante il tutto il resto della battaglia. Dove li stava? aveva lasciate sopra il blocco Pau poi li ha sì, lasciati. Certo, al come Yeah, ora ci possiamo liberare perché non ci tiene più in mano. Certo, molto sensata come cosa. Non potevate mica liberarvi prima, eh? No, no, no. E queste sono, sono così importanti che una di loro è il Mario Tennis. Non è vero. Sì. Quello per Wii. Ah, eccola. Eccolo il Ora, ora cerchiamo di prendere la bandiera d'oro, perché sì, sennò Vabbè, tanto io ce il gatto adesso si sì, ma le volte prendi 80 no non ti preoccupare perché non andavi sopra nel tutto ti... ok ho visto io di sicuro Wee, yeah. ecco quella per oh yeah. eh, si sì. Mario eh. Lo, lo sai che persino Spamilotto su <ride> Mario Tennis. Ah, Wow! Oui. Per la Switch! No, no, no! Oh, Che cacchio, sei... Scusa, vuoi vedere? No. Ora sto mettendo delle immagini di Spamilotto e questa qua. Non è vero, non le stai mettendo. <ride> sì, le sto mettendo. No, non è vero, mugiamo. Le ho messe nell'editing. No, non è vero. Sì, <ride> ok ora ci sono i crediti che noi vogliamo saltare ma non possiamo, che bello no, io non le voglio saltare ragazzi, no, dobbiamo comunque, comunque fare far vedere le persone che hanno creato questo a Masaya Akiyawa ok non ce la faccio a leggere mi leggo più in basso Meijage Asami no inove ciao plessi salutiamo i personaggi mio mio kikuki <ride> Koji Kondo No, chi mi dice? L'ho sentito Ah, Bukomi. Shigeru Miyamoto, l'ho visto Dove? Sta Satoshi Miyam Vabbè E Yuke Mori Koki Sasaki Adesso mi dite come com fa uno a ricordarsi tutti questi nomi Io li vedi Cheetsu Cheetsu me lo ricordo Cheetsu Xu Xu è il cognome probabilmente Eh sì, con la Saglio Su Digital One Up Studio Inc. Poi c'è Bowser nella boccetta, <ride> giustamente. No, help me, non posso mica sputare fuoco perché sono in un vasetto di vetro. -bum -bum -bum. Ma io non voglio partecipare a Mario Party, vabbè cioè, per te ci ho partecipato io. Mario Party per Super Mario Party, sì. Eh, per la Switch. Eh sì. E fu così che so Pom Pom Pom eh. E poi tipo <ride> lo aggiungo in un DLC per qualche motivo anche chiedendo se ora office, all ea di executive producer satoru iwata yeee yeah. yeee yeah. gioco completato ah perché, perché se lo stesse chiedendo vi abbiamo trollato fine Yeah. sul fatto di giù la bolla sul fatto di oh oh c'è la cosa di Cosa linda c'era l'ho vista no vabbè ok comunque abbiamo completato il let's play quindi ci rivedremo al prossimo let's play che quindi... sarà? ehi ma ci sono altri trimbri vabbè oh, quali sono per la completazione di tutti i personaggi ah sì, si sì. i livelli con tutti i personaggi ehi ma che fanno? Mm. Stavo decidendo chi parteciperà a Mario, Mario Tennis E a Mario Party No, Mario Party non partecipa a nessuno di loro Salvataggio in corso, salvataggio completato Ehi, vediamo un secondo che... lì Allora, intanto abbiamo due stelle Prendiamo, vabbè, super guai Ok Diggi, no. dai no. Diggi no. cosa sta succedendo? per fare. altro lavoro e infatti vi abbiamo trollati non è finito affatto il let's play ma è praticamente a metà possiamo dire più o meno no non no tre mondi. Possiamo dire che è a, a tre quarti, ok? Vabbè. Perché sì, dal mondo 1 no no accessibile un un razzo per andare. no no ci voglio andare. no <coughs> no perché da alcuni... alcuni. In alcuni giochi mettono che nello spazio si può respirare, in altri no. Eccoci qui. Hai sbloccato un nuovo mondo. Eh, perfetto. Eh sì! Siamo al mondo stella! Il, mo il, eh, il mondo il mondo è primo mondo in cui tutti i livelli sono già sbloccati, infatti vai avanti. Il primo è l'ultimo mondo. No, wow, no, wow, no, guarda. Vedi? Sono... Mi sa no, che alcuni sono. No, non è vero. vero. ci sono quello di Todd e eh, questo qua. Accendiamo subito oh, a questo. Fisico. Giusto perché si possiamo, no, ci siamo andati a Las Vegas. Io... Yeah. Ok. Beh, ma non ci sono più quelli delle carte. Eh, ovviamente. So che non okay. ce ne sono altri così. Così. Perché lì va. Ok, quindi ci vediamo alla prossima parte che non sarà extra perché... Sì, è extra. No. La, extra vuol dire oltre la modalità storia. Questa non è la modalità storia. Ok. Quindi ci vediamo alla prossima parte. La prima parte extra di... Super Mario 3D World, alla prossima, ciao ciao!